Per fare le frittelline di mele abbiamo bisogno di un uovo, dello zucchero, della vanillina, del burro fuso, del latte, la farina, il lievito per dolci, una mela tagliata a pezzettini piccoli piccoli e la buccia di limone. Quindi uniamo allo zucchero, all'uovo, lo zucchero. e il, il latte e la farina bene come vedete è velocissima questa ricetta e aggiungiamo il lievito per dolci La scorza del limone grammigiata mi raccomando bio e abbondante lasciamo un attimo la frusta e incorporiamo le mele alle mele io avevo aggiunto un po' di succo di limone per non farle neve se volete potete aggiungere anche dell'uvetta Il composto è pronto per essere fritto, per fare le frittelline. Adesso aspettiamo che l'olio arrivi a temperatura e andiamo a friggere. Con un cucchiaino facciamo le nostre frittelline. L'olio deve essere circa 170 gradi. Così e facciamo cadere nell'olio quando le nostre frittelline saranno ben dorate le alziamo e le mettiamo su carta assorbente e io continuo a friggere le nostre frittelline sono pronte quando saranno tiepide andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo abbondante Ed eccole qua, visto che a carnevale ogni frittoale abbiamo fatto le fruttelline di mele. Adesso vi faccio vedere l'interno per farvi vedere quanto sono croccanti fuori e morbide dentro. Guardate! Grazie per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao!